Eccoci, buonasera a tutti, bentrovati. Eh, grazie ovviamente a Lucia Annunziata, Massimo Giannini, che questa sera eh, parleranno del libro di Lucia Annunziata che si chiama L'inquilino, edito da, da Feltrinelli, eh, da Monti a Meloni, indagine sulla crisi del sistema politico, questo è il, è il sottotitolo. Eh, forse partirei con una domanda per Massimo e poi arriviamo all'autrice all del, del libro e ehm, oggi abbiamo, ci siamo detti insomma, poco fa con, con Lucia e con Massimo che invertiamo un po' i, i ruoli siccome loro sono intervistatori eh, tutta, tu, tutta la settimana oggi come dire, ribaltiamo un po' e quindi provo a fare io delle domande dal mio punto di vista no, di, di osservatore un po' atipico della politica allora la domanda per Massimo Giannini è questa eh, il libro di Lucia Annunziata racconta gli ultimi sette governi ovvero gli ultimi 11 anni, di politica italiana. Ehm, e, come dire, il titolo che lei dà, poi le farò una domanda su questo, è l'inquilino, no? un po' a sottolineare la provvisorietà di chi, di chi occupa quelle stanze di Palazzo Chigi. Ti chiedo, tu dirigi un giornale, importante sei abituato a fare titoli tutti i giorni? Se dovessi... no, sette, perché arriva Meloni ma non racconta ancora Meloni, anche perché sarebbe... Insomma, sì. curioso, no? se <ride> includesse già anche la, la storia del governo Meloni. Ehm, tu fai, insomma, titoli tutti, tutti i giorni su, su, sulla stampa. Ti chiedo, se dovessi dare un titolo a questi 11 anni, che titolo sarebbe? Cioè, che cose che hanno in comune personaggi così diversi, da Monti a Letta, da Renzi a Conte? Ma intanto eh, già il titolo che ha dato Lucia, secondo me, è molto significativo e indicativo perché l'inquilino significa un soggetto, una persona che occupa pro tempore un'istituzione repubblicana, che è esattamente quello che è successo in questi 11 anni, nei quali si sono avvicendati governi presieduti da primi ministri non eletti, mai eletti, dagli italiani. E, e questo eh, presuppone il sottotitolo che già Lucia mette, Indagine sulla crisi del sistema politico, che è poi la costante di questi ultimi 11 anni. Beh, volendo, potremmo persino allungare l'orizzonte ed arrivare al, a Tangentopoli, diciamo, mani pulite, e da mani pulite in poi, che in Italia è iniziata. Uh, l'eterna transizione uh, che in realtà si è rivelata un ponte sospeso verso che cosa? Nessuno l'ha mai capito fino ad ora, no? Però diciamo che questi ultimi 11 anni sono stati davvero uh, il coronamento in negativo di una fase nella quale la politica ha cominciato a girare su se stessa e a non saper più produrre soluzioni. E il Paese si è distaccato sempre di più, da questo sistema che girava a vuoto ed appariva autoreferenziale. La marginalità politica delle opinioni pubbliche si è accompagnata ad una progressiva marginalità sociale legata alla crisi economica e tutto questo ha determinato il montare dell'onda populista da un lato e dall'altro lato e anche questo ha generato e ha alimentato l'onda populista, il ricorso a governi tecnici nell'impossibilità o nell'incapacità del sistema politico di offrire soluzioni che riflettessero il risultato del, del voto. E, e dunque il combinato disposto di questi fattori, No, appunto la crisi di sistema della politica eh, un'opinione pubblica sempre più distaccata governi tecnici che venivano evocati e alla fine eh, insediati per rispondere a questa crisi che tuttavia essendo tecnici non riflettevano eh, il voto dei cittadini e dunque l'abisso si allargava e, e alla fine eccoci qua eh, giustamente Lucia arrivando al 2018 eh, racconta quello come potremmo definirlo lo stadio terminale di questa crisi eh, il governo più populista sovranista che ci sia mai stato in Europa per quanto poi vedremo se è così, se è davvero l'ultimo ma insomma e, e tutto questo eh, diciamo contrassegnato a conferma della crisi di un sistema eh, da Presidenti della Repubblica, due, ai quali è stato chiesto eh, di rinnovare il mandato. Quello secondo me è veramente il segno dell'irriformabilità, se vogliamo. No? Perché anche lì da na è Napolitano da una parte, Mattarella dall'altra, ed arriviamo poi al capitolo finale del libro di Lucia che è quello più gustoso e succoso perché è più vicino a noi e, per, e perché riguarda eh, un personaggio importante di quest'ultima stagione politica che è Mario Draghi, ecco eh, ma, dicevo Napolitano da una parte Mattarella dall'altra eh, hanno diciamo, si sono, eh, hanno rappresentato per così dire eh, questa forma di repubblica preterintenzionale che l'Italia è sempre stata in questi ultimi anni no? eh, cioè devi restare al tuo posto al di là del settennato perché non siamo capaci a trovare un'altra soluzione e quindi salvaci tu Il Napolitano lo ha fatto alla Napolitano cioè vi salvo io ma vi riempio di accuse definitive in aula parlamentare alla fine delle quali l'intero Parlamento si alza in piedi e gli, gli tributa eh, un'ola, pur avendo preso schiaffi appunto eh, terribili. Mattarella non ha fatto la stessa cosa, nel senso che non li ha presi a pesci in faccia, ma insomma il risultato è sempre stato lo stesso. Eh, altro settennato eh, è un sistema che non, non riesce ad uscire. Adesso poi mi fermo qua perché ci affacciamo sulla fase nuova che, che si è appena aperta lo stesso Mattarella nel messaggio di fine anno ha detto dopo molti anni in Italia c'è un governo politico compiutamente politico con una maggioranza politica eh, che è riflette in questo caso sì la volontà degli italiani emersa dalle urne ha eh, di fronte a sé una prospettiva di legislatura Vediamo in queste ore che boh, forse c'eravamo un po' illusi anche su questo, dunque, e qui concludo, eh, mi pare di poter dire che la crisi di sistema continua. Lucia, eh, il libro è eh, libro ricchissimo, tra l'altro non solo di ricostruzioni storiche se vogliamo, ma anche di eh, documenti, interviste nuovi, aggiuntivi, inediti. Eh, si parlava prima del capitolo su Draghi, eh, che, che ad esempio contiene diverse, eh, diverse confidenze no? di, di fonti proprio su quello che accadde a gennaio dell'anno scorso con l'elezione del Quirinale. Eh, è un libro che, io parto dal titolo, sembra una, una scorciatoia ma non lo è, ci racconta di un tempo nel quale il potere politico e la guida del governo è molto provvisoria, è molto eh, aleatoria, ed è qui l'idea dell'inquilino. E però siccome tu stessa nel libro ricordi che poi nella storia italiana, nella Repubblica italiana ci sono stati 30 presidenti del Consiglio, più di 60 governi, mi viene da chiederti ma non è che sono sempre stati inquilini? La mia risposta è no, perché diciamo fino a un certo periodo della nostra storia i presidenti del Consiglio magari duravano poco ma il sistema era molto stabile. Invece in questi dieci anni è proprio il sistema che è impazzito. Mia personale interpretazione, ma ovviamente mi interessa sentire la tua. Sì, questo è giusto, però uh, diciamo... Mm, vorrei rispondere sulla storia dell'inquilino, perché quando uno scrive un libro per tre anni e sta a sto titolo in testa, eccetera, eccetera, sviluppa una sorta di rapporto no, con questo termine, dicendo ma perché lo uso bene, lo uso male, eccetera. Voglio dirvi due cose. Uno, un numero. Eh, il Paese ha avuto 69 legislature e 30 primi ministri, non so, questo vi, vi spiega già come la differenza, come tu dicevi giustamente, eh, sistema mh, diciamo, stabile e premier che passano, però sono 30. 10 di questi 30 sono tutti il prodotto, come diceva giustamente Massimo, eh, della seconda repubblica, di fatto. Dal 94 in poi sono stati prodotti 10 Premier, con attualmente la, sono undici. Quindi un terzo, più di un terzo di quelli che abbiamo avuto, un terzo preciso, sono stati prodotti nell'arco di 15 anni. Ecco, 15-16 anni. Credo che questa sia la spiegazione che tu stai cercando. Cioè, è vero che l'Italia ha sempre avuto questo, un sistema stabile, ma diciamo uomini che cambiano. Um, invece, secondo me, quello che è successo recentemente è che il sistema e gli uomini, oltre che gli uomini, si è in qualche modo liquefatto, insomma, cioè quello che Massimo diceva, credo che tutti voi l'avete sperimentato, noi da un certo punto in poi abbiamo cominciato di fatto, Monti si è un po' incazzato, però insomma questa è la verità, cioè, l'arrivo di un tecnico ha di fatto convinto i cittadini che è inutile votare se poi chi voti non va in Parlamento. È inutile votare un partito che ti dà Bersani come leader e invece poi Bersani non riceve l'incarico. Cioè ehm, la, la questione della fiducia nel sistema è quello che eh, è dentro questo libro. Come diciamo la pochressia fiducia e poi cresce, cresce, cresce perché l'intero sistema non fa mai dei cambi eh, quando arriva il sistema di cui parlavo la, la, la, quando arriva Massimo, quello, il punto che diceva Massimo che nel 2018 eh, nel 2018 finita la legislatura dove ben Quattro premier, un, un premier che era Bersani, non ce l'ha fatta. Um, Letta non ce l'ha fatta, ha fatto una cosa molto veloce. E il grande uomo che, era, che si presentava come tale, non è una mia... Il grande uomo del rinnovamento, che è Renzi, passa direttamente da sindaco a Palazzo Chigi solo perché ha vinto le primarie del PD. Cioè... Non è stato mai votato, insomma, al punto che lui avrà bisogno di fare di tentare ehm, l'approvazione del referendum come sostituto del voto no? su questo poi abbiamo una storia molto bella di Minniti perché molti mi hanno parlato in anonimato e eh, abbiamo le registrazioni sono in mano, al, eh, eh, hanno rivisto le loro parole eccetera alcuni invece hanno detto beh io te lo dico Minniti disse, eh, mi disse beh sai D'Alema e, e, e Renzi si somigliano molto perché entrambi sono andati a Palazzo Chigi senza nessun voto e quindi questa è una cosa che gli ha stroncato le gambe Beh, fin dall'inizio, perché un inquilino, cioè un uomo che va a Palazzo Chigi, ma sa che non ha voti dietro, ma dipende solo dagli accordi parlamentari finali, è un uomo che non ha forza. E quindi, voglio dire, questo è un tema molto. Ma quando dicevo, arriva il grande momento in cui stravince il populismo italiano, eh, che, sono, che sono appunto quelli della Lega e di 5 Stelle una sorta di populismo sovranista barra giacobinista, insomma, no, giacobino, dopo aver detto a tutti che eh, si doveva andare a votare, che i premier non erano mai eletti direttamente dal popolo col voto popolare, quello che loro fanno è una cosa ancora più complicata, chiamano un avvocato che non ha mai visto un'aula parlamentare, un'aula consigliare, non è mai stato in una sede di partito che si chiama Conte, che viene chiamato a fare il guardiano di un contratto tra due vicepremi che sono i capi di un partito. Ora io penso che anche chiunque vedendo quella cosa dice ma noi facciamo cose diverse in Italia, da dove è uscita questa formula? Cioè una formula assurda, no? a Roma ve lo dico, lo chiamavano il Sutra di Palazzo Chigi, no? cioè perché devi proprio mettere delle posizioni stranissime per trovare una soluzione così. E poi appunto, sì, Conte prima con lui, Conte che ha firmato con Salvini le famose, le famose leggi sicurezza, e dopodiché, un anno dopo, Salvini si schianta, perché questo è un discorso a parte, quello di Salvini, molto, ciascuno di questi uomini fa degli errori pazzeschi, e va, diventa il premier della sinistra, Conte è un avvocato, che non ha mai fatto politica, vi rendete conto, e adesso è il capo dei 5 Stelle, quindi non puoi neanche dire il PD o piuttosto che un'altra cosa quella formula è la formula che il sistema incoraggia ad avere ora vi dico solo un'altra cosa sull'inquilino c'è un famoso inquilino però nella storia che io all'inizio cito questo credo che è una storia che vi piacerà io parto con due immagini uno che parte dal il, il senato e un palazzo madama e un altro che parte da Montecitorio perché io in questo libro ho anche cercato, poi magari ne riparleremo, non è un libro fatto per gli addetti ai lavori, è un libro fatto per chi, per i cittadini che vogliono veramente capire che cosa è successo in questi anni, vogliono davvero capire qual è il meccanismo che ci governa o che soprattutto non ci governa. È un racconto pieno di storie, diciamo, incluso i palazzi, come si comunicano tra loro. Uh, c'è cioè, una sola strada che va dal Quirinale, passa per Chigi, che è attaccata a Montecidorio e arriva a Palazzo Madama, che è il senato. Già proprio come dire la loro collocazione, la loro comunicazione. E uh, lì um, Palazzo Madama c'è al uh, primo piano, tra l'altro i torinesi dovrebbero venire lì perché dovete sapere che l'attuale, diciamo, geografia politica di Roma fu determinata dai Savoia, dopo l'Unità d'Italia. Arrivarono, presero i palazzi dei papi che erano tutti meravigliosi e cacciarono tutti i papi. Eh, il Quirinale è il palazzo più bello d'Italia ed era il palazzo estivo dei papi, no? è considerato il palazzo più ricco, più bello d'Italia. Così il palazzo Madama era un altro palazzo dei papi che poi si chiama Madama anche perché sai che a Roma la madama è la polizia? Perché dopo i papi a un certo punto diventò la grande centrale della polizia. Eh. E', e, e è molto interessante vedere che fecero i torinesi lì dentro, fecero una sorta di francesizzazione, e tu lo sai, pure tu, applicarono un modello francese con molte boiserie, e con molto, diciamo, eh, con molto toil de jus, cioè voglio dire hanno fatto una serie di cose sovraimpresso a questi, questi cose del Cinquecento. E, e chiesero appunto di Savoia di fare Palazzo Madama il primo piano la grande sala eh, illustrata eh, con tutti i grandi episodi di Roma del senato romano ognuno dei quali era un episodio che insegnava la virtù di Roma e una delle grandi virtù fu, fu eh, è stato nella nostra storia presentato da eh, Marco Tullio Cicerone che vinse nel 62 a.C. Uh, cosa strana per un uomo nuovo come lui, vinse il titolo di console contro Casilina, uh, Catilina, e, e fece il giorno dell'inaugurazione, fece la sua prima Catilinaria. Che poi erano quattro, credo che tutti abbiamo studiato a scuola. E, m, questa storia c'è Cicerone che parla con il famoso: Scusate, qualcuno di voi mi ha già sentito. Cicerone viene colto nella famosa posizione dell'adlocution, cioè i, i generali romani parlavano in piedi così o a cavallo alle loro truppe quando prima della guerra, prima che nascessero in battaglia, era famosa, che fu preso come il segno come dire, dei discorsi importanti. Cicerone fa questa cosa così che poi è quello da cui viene. Eh, un altro tipo di saluto, e, e questa cosa qui lui fa questo. Catilina viene lasciato solo dai suoi e accusato di essere un baro, uno che sta distruggendo Roma, eh, di essere un incestuoso, di lavorare contro la, la propria gente, eccetera. Alla fine di tutto questo, Catilina dice si volta verso i suoi senatori che l'hanno lasciato solo e dice: Ma scusate, io sono sono l'erede della famiglia della Gens Sergia, una delle più antiche di Roma. Una famiglia che ha fatto molto per il popolo di Roma e il popolo di Roma riconosce tutti i nostri meriti. E voi pensate che adesso che avete la preoccupazione che i veri valori romani stanno scomparendo, vi affidate contro di me che ho questi meriti storici come famiglia ha un avvocato, dice lui, un uomo nuovo e dice, lo definisce inquilinus urbis civis Rome, cioè un semplice affittuario della città, della società, della, della cultura romana, della civiltà romana. Questa è una storia molto importante perché naturalmente cosa c'è dentro? Dentro c'è la questione di una rottura democratica di cui è preoccupato all'epoca il senato e, e, e, e si divisero allora, se vi ricordate, i populares e gli optimates questa è una storia che sappiamo tutti quanti però quando Caterina dice io ho fatto per il popolo quello che il popolo vuole mi viene riconosciuto come famiglia a me vi dovete affidare che cosa dice? E ho finito dice in realtà su che cosa si basa la civiltà romana? Sul patto tra elite e popolo. E la verità è che secondo me, questa era anche l'idea dell'inquilino, no? Cioè che la fragilità del nostro sistema è quello di una rottura tra elite e popolo. È un po' una forzatura, perché è avvenuto molti anni fa. Ma ci sta molto bene. L'inquilino parte da lui, parte da Catilina. Facciamo un, un salto avanti rispetto all'anno 62, sì. arriviamo al 2011, eh. due... sono consentiti gli applausi D'Arzo, <ride> questa, questa storia di Catilina è meravigliosa, nel libro ci sono tre storie bellissime, una è quella di Catenina, un'altra è Mario Draghi e un'altra in mezzo se ci arriviamo ve la racconto. Eh, Abbiamo il 2011-2022, cioè il decennio raccontato nel libro di Luce Annunziata. Ehm, C'è un tratto che tiene insieme molte delle storie che, che racconti. Tu a un certo punto dici, uh, in riferimento a Enricoletta che magari qualcuno non lo ricorderà, perché è stato molto, molto breve il suo governo, ma è stato a Palazzo Chigi nel 2013, eh, tu dici, è questa la fragilità che inseguirà tutti i futuri premier italiani, il non avere voti rende Chigi, come si direbbe in gergo industriale, facilmente scalabile, questi premier usa e getta. Cioè il concetto che dal 2011 arriva fino al 2022 e che unisce tutti i presidenti del Consiglio di questa stagione è che non sono il frutto di un voto, Uh, diretto. Conte si potrebbe eccepire perché uno potrebbe dire che se non altro i due partiti che poi esprimono Conte erano sostanzialmente i due vincitori delle elezioni, però uh, da, da, da Letta a Gentiloni a Mario Draghi sicuramente non sono figure che escono direttamente da un voto. Quello che chiedo allora a Massimo Giannini è, ci sono delle eccezioni a questo trend subito prima e subito dopo? e hanno in comune queste due eccezioni di essere espressione del centrodestra. Cioè il centrodestra in Italia non è mai arrivato a Palazzo Chigi senza aver vinto le elezioni. 1994 Berlusconi vince e va alla presidenza del Consiglio, 2001 rivince ed è di nuovo presidente del Consiglio, 2008 rivince e va a Palazzo Chigi. Giorgio Meloni oggi è presidente del Consiglio perché ha vinto, ha stravinto le elezioni. Allora, quello che ti chiedo è possibile che il centrodestra non arrivi mai a Palazzo Chigi senza aver vinto un'elezione politica e che invece il centrosinistra in gran parte dei casi debba ricorrere a manovre post elettorali per arrivare alla guida del governo. Giochi di palazzo si dice, giochi di palazzo. La sinistra ci si arriva con i giochi di palazzo. Ma sì, in realtà quello che tu dici è vero, se guardiamo alle vicende di quella che più o meno propriamente viene considerata la Seconda Repubblica, ci sono però due eccezioni, e sono le due vittorie di Romano Prodi, no? che tuttavia, anche queste ci dicono molto dei ragionamenti che stiamo facendo, perché se riesaminiamo e riavvolgiamo il nastro ci rendiamo conto, e questo fu oggetto di uno scontro feroce nel nel periodo del primo Ulivo, mi ricordate, forse se non lo ricordate ve lo ricordo io, eh, il convegno di Gargonza, subito dopo la vittoria dell'Ulivo, nel 1996, quando D'Alema avverte... D'Alema è una maledizione della sinistra italiana, D'Alema. Però, mh, siccome stupido non era, <ride> e non è neanche oggi, avverte e dice eh, a quelli che lui all'epoca definiva in privato i due flacci di imbroglioni, perché li chiamava così, Prodi e Veltroni, presidente e vicepresidente del Consiglio, dice, occhio, noi abbiamo vinto le elezioni, ma le abbiamo vinte soltanto perché la Lega non ha fatto l'accordo con Berlusconi. Quindi state attenti. Perché noi oggi governiamo, ma la destra, il allora esisteva il centrodestra, oggi non esiste più. Il centrodestra è maggioritario nel paese. Il centrodestra è maggioritario nel paese, che fu diciamo, una sorta di anatema lanciato su quel governo, che però poi si è rivelato vero. È stato così, e quello che tu stai dicendo in qualche modo lo conferma. Peraltro accadde la stessa cosa anche nel, 2008, nel 2006, scusami, quando Prodi rivince in quel caso con l'Unione, un magnifico programma di 281 pagine, lo ricordate tutti, dura due anni perché non c'erano proprio le basi politiche per stare insieme, anche in quell'occasione Bertinotti, non da solo per la verità, ci fu anche Mastella quella volta, ma insomma non stiamo a fare archeologia politica, però anche in quel caso successe la stessa cosa, anche in quel caso la Lega non aveva fatto l'accordo. Allora tutto questo per dire che probabilmente è vero che questo paese ha un retroterra politico. Se non fosse una, pa una parola ma malata, vi direi moderato, no? Ma ormai è una parola malata perché moderato oggi viene usato per qualunque formula politica compresa quella al governo adesso che di moderato non ha niente, però ecco di base effettivamente l'Italia è un paese che tende un, un po' più con tutta evidenza verso il centrodestra che non verso il centro-sinistra e appunto questa è in qualche modo una risposta alla domanda che tu facevi, perché è vero che la costante della seconda repubblica è che il centrodestra vince le, nelle, nelle urne, il centrosinistra quando governa, governa per, io ho detto giochi di palazzo per usare una formula cara ai populisti, però diciamo, è la traduzione di quello che dicevi tu, cioè alchimie diverse sempre nel solco della... Repubblica e della democrazia parlamentare perché um, dire giochi di palazzo appunto con una formula un po' eh, corriva eh, riflette il malpensare dei populisti ma in realtà eh, anche quando i governi nascono e i, premi, e, i pre, e i primi ministri governano pur non essendo eletti dagli italiani e eh, questo è il nostro sistema parlamentare quindi non c'è nulla di illegittimo in tutto questo. Eh, però il risultato è che appunto poi eh, a un certo punto hai la secessione delle opinioni pubbliche che dicono e decidono, come, come diceva prima Lucia, eh, dal momento che eh, la Repubblica non è mia, torno a Catilina, di chi è la Repubblica? Quella è la certo. domanda di fondo, no? E che giustifica il titolo dell'inquilino. Di chi è la Repubblica? È del popolo o non è del popolo? E quando l'elettore si accorge che la Repubblica non è sua perché lui vota in un modo e poi alla fine il risultato è un governo di colore diverso e con figure diverse da quelle che lui immaginava e allora una, due, tre, quattro, dieci volte alla fine dice sapete che c'è? A votare ci va chi vuole, io non ci vado più perché poi tra l'altro nel frattempo la crisi economica morde come sappiamo e noi secondo me non dobbiamo mai dimenticare questo fatto, no? Perché la crisi politica e la crisi economica, le crisi economiche di questi anni sono saldamente intrecciate, no? Da quella... Beh, eh, quella del 2008 e poi quello sì, che ha portato beh, esattamente, alla Esattamente, dal 2007-2008 la crisi eh, globale, finanziaria, da Lehman Brothers in poi, no? Poi abbiamo la crisi dei debiti sovrani 2010-2011 che produce il governo Monti e poi siamo arrivati ad adesso, uh, Covid, guerra, recessione e il combinato disposto eh, produce questo, una democrazia non decidente, un sistema che malfunziona e il morality tale, come lo chiama giustamente Lucia nel suo, nel suo libro, è questo qua. Ora il punto è secondo me però fondamentale, al di là della lettura dei fatti che abbiamo alle spalle, eh, ci dobbiamo chiedere ma ne siamo usciti davvero oppure no? Perché questa è la questione di fondo, no? alla quale ne aggiungo un'altra, eh, perché poi questo non è un aspetto secondario, è vero che con le riforme costituzionali e con le leggi elettorali non ci si mangia, perché la gente giustamente ha altre priorità ma è anche vero che un altro aspetto che rende il nostro sistema malfunzionante è un'ingegneria costituzionale ed elettorale che non favorisce né la stabilità né la durata dei governi e quindi il funzionamento della democrazia eh, è inceppato anche per questa ragione e l'altra costante della seconda repubblica che rende oggi legittima la domanda se ne siamo usciti oppure no, è l'uso congiunturale e strumentale delle riforme costituzionali, istituzionali ed elettorali. Perché se noi guardiamo a quello che è accaduto, riforme costituzionali, c'è stato il titolo quinto nel 2000, che l'ulivo fa in limine mortis perché nel frattempo la Lega montava eh, il federalismo, la secessione più che il federalismo all'epoca. Quindi che facciamo? Come rispondiamo? Facciamo la, la riforma del titolo V a maggioranza, perché ovviamente gli altri non te la votavano, e la facciamo a maggioranza e la facciamo male. Berlusconi vince nel 2001 e nel 2005 anche lui in limine mortis un anno dopo sarebbe andato a casa che facciamo avveleniamo i pozzi facciamo il premierato forte e la devolution così vi imparate anche quel va a sbattere perché gli italiani la bocciano nel referendum confermativo per fortuna perché poi gli italiani hanno una loro saggezza di fondo e arriviamo a Renzi che privo della legittimazione del voto come già capitò al governo D'Alema nel 2000, nel 99, che si ritrovò a Palazzo Ghigi per un gioco di palazzo, che fa? Prova a fare il patto di Natale, non mi hanno dato la legittimità, le, i partiti la cerco nelle parti sociali, non funzionò e cadde. Renzi fa l'operazione analoga in che modo? Faccio il referendum, il referendum sulla mia riforma costituzionale e lì traggo la fonte di legittimazione che non ho avuto nelle urne va a sbattere mostruosamente adesso ci risiamo presidenzialismo, autonomia differenziata è stata approvata poche ore fa sarà un altro disastro leggi elettorali Mattarello 1,93 Porcellum, Rosatellum Italicum, tutta roba fatta da una maggioranza che stava per andare a casa per impedire all'altra di vincere bene quindi, ripeto un uso strumentale congiunturale e personale delle regole del gioco che però sono ancora tutte lì, non sono cambiate, non sono cambiate. Quindi possiamo oggi dire che ne siamo fuori? Secondo me no. Tra l'altro, insomma, eh, da, da persona che si occupa di leggi elettorali con una certa frequenza, una cosa che è anche curiosa in questa eterna transizione italiana è che tipicamente si cambiano le regole con l'idea di favorire un certo risultato, un certo sviluppo, Faccio un esempio, 2017, Rosatellum votato da Partito Democratico, Forza Italia e Lega, sostanzialmente quindi non solo la maggioranza dell'epoca, con l'idea facciamo fuori 5 stelle e al Governo andranno Forza Italia e PD, vi ricordo che poi nel 2018 al governo vanno so. esattamente gli altri Lega e 5 Stelle. Però insomma, nelle molte cose che diceva Massimo Giannini, Lucia, eh, c'era anche un richiamo al populismo, eh, figlio eh, forse non solo della crisi economica, che poi diventa crisi politica, e il populismo ci porta, può, può sorprendere questo percorso a Draghi, per diciamo, contrasto ma anche per continuità, perché la legislatura più populista della storia italiana, 2018, è la legislatura che si apre col governo sovranista e si chiude con Draghi a Palazzo Chigi. Il capitolo dedicato a Draghi, che è quello finale del, del tuo libro, è per evidenti motivi diciamo, temporali, eh, è anche, diceva Massimo Giannini, forse il più gustoso per chi, eh, per chi segue la politica eh, oggi. Tu racconti in particolare una pagina fondamentale di quel, di quel governo, cioè il momento in cui un anno fa quasi giusto, un anno e un mese fa, eh, no meno, un anno e pochi giorni fa, eh, si parla del, dei nomi che possono succedere a Sergio Mattare alla presenza della Repubblica e c'è questa candidatura non candidatura di Mario Draghi, tu ricostruisci con documenti nuovi, inediti, con testimonianze, che cosa è successo in quei giorni e perché Draghi non è andato al Quirinale e dici Draghi era l'unico che non poteva andarci, ci racconti perché? Sì, il capitolo, per chi leggerà mai il libro, però potete leggerlo capitolo per capitolo, se una serie vi viene voglia di parlare con Renzi potete fare questo, e sto cercando anche di dire, sono 600 pagine, ma insomma hanno delle scansioni, molto in particolare le scansioni che ho fatto hanno a che fare con anche i titoli, ogni capitolo ha un suo sottotitolo, secondo me uno che mi è riuscito molto bene, Massimo, era Rebecca la prima moglie, <ride> Rebecca sarebbe Renzi, perché quando mettono il povero Gentiloni, Gentiloni pensa di insieme a, a, pensa insieme a Mattarella di fare una sorta di derenzizzazione ordinata di fine legislatura, invece Renzi sta sempre lì, chiama, fa, facciamo la crisi, facciamo la crisi, eccetera, eccetera. Insomma, è come Rebecca, la prima moglie nel famoso film, nel famoso romanzo c'è sempre Renzi lì che rompe l'anima e robe di questo tipo per dire e quello invece di, di Draghi si chiama Tutti eccetto Draghi che è tra virgolette perché io parto all'inizio da un signore che mi dice come partiamo? e quello dice i veri nomi sono Giuliano Amato eh, due donne eh, altre tre persone Casini chiaramente che è stato quello che più vicino è andato eh, perché um, Casini era il vero presidente perché lo volevano tutti quanti lo voleva Renzi, lo voleva Conte e lo voleva Salvini perché era un democristiano, diciamoci la verità, e quindi quei democristiani potevano giocare tutti quanti. E a quel punto si è detto, beh scusate, allora ci teniamo a Mattarella, cioè è stato un po', tutti gli altri hanno detto ci teniamo a Mattarella, ma è stato Casini la persona che è andato più vicino ad essere votato. Tutti gli altri, a partire da Mario Draghi, non sono stati neanche nomi messi sul tavolo. Ci sono stati quattro giorni di accordi perché non c'era maggioranza, quindi bisognerebbe trovare un accordo tra tutti i partiti. Naturalmente Mario Draghi arriva lì, come ricorderete, con solo Fratelli d'Italia Contro, che all'epoca faceva il 6%, quindi aveva una maggioranza del 94%. Com come non è un uomo con il 94% si ritrova in una situazione il giovedì in cui il suo nome non è stato ma neanche messo di fronte ai partiti per dire vediamo se riusciamo a trovare una maggioranza intorno a Draghi. Questo è stato secondo me eh, il punto rivelatore perché nel momento in cui lui peraltro non è stato eletto non è solo che ci è rimasto male e ha fatto un firme figuraccia è no? <ride> semplicemente è scoppiata la bolla informativa per cui lui aveva il 94% del Parlamento dietro Manco per niente, non ha avuto un voto, non uno. E la storia di Draghi è bella perché secondo me è la prova di come quando tu non hai... Voti alle spalle. I voti che cosa sono ragazzi? Sono il vostro personale esercito, sono i cavalieri della tavola rotonda della vostra candidatura, di quello che fate, ma se tu sei solo e sei soltanto lì in una corte, in ogni momento la corte può ammazzarti, viene a letto e ti uccide. Cioè, I, i, i voti sono la garanzia per un politico e pittorico governare. Questa è la storia di tutti questi 11 anni, che senza voto, non puoi fare nulla, perché arriva il momento, tu puoi avere il tuo esecutivo, puoi avere gli accordi, eccetera, eccetera, ma questi accordi saltano, perché quello che è veramente forte è il fatto che tu dici, io faccio, sapete come si fa no? a Roma, dice manifestazione a San Giovanni. Quello è un modo di dire, questi suoi miei fatevi sotto, perché poi la politica è una robina così eh? non è una cosa di alta accademia insomma no? quando tu non hai questa capacità le cose vanno male ora Draghi è, è... la cosa più incredibile di Mario Draghi è che Mario Draghi non l'aveva capita questa storia cioè, e questo secondo me è molto interessante perché un, un premier anche molto importante che aveva grandissimo peso a livello internazionale che ha fatto cose per questo paese che sono quelle che poi ancora sta portando avanti il governo, uh, il governo Meloni in realtà è un uomo che non aveva nessun appoggio dentro e fuori il Parlamento e questo è stato diciamo la rivelazione finale no? Cioè si è, è, è, è quasi scenografica questa chiusura, cioè tu tiri, tiri, tiri, tiri e vai un altro, vai un altro, vai un altro, poi arriva il momento finale in cui tutti, si amma tutti ammazzano l'ultimo candidato. È, stato, è una grande storia insomma ed è un peccato che Mario Draghi ci sia andato sotto, cioè Mario Draghi ha salvato l'economia, non diciamo occidentale, ma sicuramente quella europea, è arrivato lì ed è stato buttato fuori come l'ultimo cane. No? È chiaro? Cioè è questa è la malattia del sistema italiano e questo è quello che dice Massimo, io sono d'accordo con lui, che questo governo è un governo legittimo, il primo governo che cambia verso il rapporto tra voto e governo, quindi però non è che quella roba lì è stata risolta quindi Giorgia Meloni dovrà fare molta attenzione a ricostruire anche il tessuto istituzionale perché se non c'è un diciamo, funzionamento istituzionale il governo non funziona punto eh, Massimo, sì, no, voglio um, una chiosa su Draghi una chiosa su Draghi che mi sembra necessaria perché è verissimo quello che dice Lucia, del resto i fatti eh, dimostrano in modo inequivocabile eh, che lui non ha avuto nessun tipo di sostegno fin dall'inizio e il racconto che, che la gola profonda fa a Lucia lo conferma fin dall'inizio cioè era una partita persa, persa prima ancora di cominciare a giocarla tuttavia eh, questa che è un'altra costante del, della seconda repubblica incontra un'eccezione Importante. Che ci dice qualcosa anche sulla qualità delle leader. Qualità è una parola. Eh, no, non, non userei qualità. Diciamo, sulle caratteristiche della leadership. Eh, perché Draghi ha fallito, Monti ha fallito. Monti ha fatto il presidente del consiglio. Eh, lì c'è anche un po' di, di difetto della, dello storytelling, eh, come oggi si dice da parte dei giornalisti, perché quando Monti diventa presidente del Consiglio eh, anche i media si avventurano in chiavi di lettura palingenetiche, l'uomo con l'Oden, il trolley, ah, finalmente è arrivato Dio. Lo guardavamo come se fosse, certo arrivavamo da Berlusconi, dalle scene eleganti, quindi per carità era un bel passo avanti. Eh. Però detto questo, poi è andato a finire come è andato a finire. Lui fece il madornale errore di intestarsi un partito e a quel punto non fu ovviamente più spendibile per il Colle. Draghi non ha fatto quell'errore, non ha fatto un suo partito, però, però gli errori nella logica dell'ascesa al Colle più alto ne ha fatti parecchi, perché questo anche nel libro... Di Lucia eh, si evince con chiarezza anche dal racconto della sua gola profonda è vero che la corsa è eh, la partita non è neanche cominciata però è vero che lui l'ha giocata comunque male l'ha sì. giocata male e qui torno a, a quel discorso che facevo prima cioè le caratteristiche della leadership e l'eccezione rispetto alla tendenza che con Draghi è stata confermata quell'eccezione si chiama Carlo Zeglio Ciampi perché Ciampi è stato il primo presidente del consiglio tecnico di questo paese, anche lì arrivato a Palazzo Chigi a valle di una crisi devastante, quella del 92, il governo amato, la svalutazione, lo scippo notturno dei depositi, una stagione che oggi abbiamo alle spalle, ma è stata un inferno quella roba, eh? un inferno. Arriva Ciampi, fa il presidente del consiglio, l'Italia esce da questa crisi devastante con gli accordi di luglio nasce la politica dei redditi l'inflazione ritorna a livelli accettabili vabbè poi c'è il 94 la parentesi berlusconiana breve in quel caso poi vince l'ulivo nel 96 e, e Ciampi diventa ministro del tesoro del primo governo Prodi e diventa l'uomo dell'euro di fatto senza un partito perché Ciampi non ha mai avuto un partito tuttavia è vero che in quella stagione esisteva ancora un barlume di partiti popolari di massa, no? Esisteva per cui... anche una sorta di gentleman agreement in quel periodo, no? C'era un periodo in cui i partiti si scazzavano, scusate l'espressione un po' brutale, però poi alla fine ci si metteva a tavolo e dice cerchiamo di trovare un modo stringendoci la mano, no? Questo è del tutto andato. È saltato, certo. Nel no, libro no. voi vedrete, cioè c'è una classe politica lì dentro. Io ho cercato di raccontare proprio com'è vera la politica, eccetera. Quello che secondo me è impressionante di questi dieci anni è quanto è diventato brutale. E quanto è diventato una perdita di capitale umano. Cioè, se Draghi non riesce a controllare neanche un voto per sé, ma immaginatevi uno qualunque, insomma, no? Ecco, questa è una cosa che è stata totalmente sì, sì. persa nella politica. Io italiana. volevo completare il ragionamento aggiungendo sì. questo, perché poi Ciampi arrivò al Quirinale, sull'onda del, del successo della rincorsa alla moneta unica, no? Vi ricordate anche in quella stagione la battaglia dell'Italia fu all'ultimo sangue possiamo dire perché c'era mezza Europa che non ci voleva nel gruppo dei, dei primi dell'unione monetaria no? a partire dagli olandesi volanti Wim Koch Wim Doisenberg il primo ministro olandese e presidente della banca centrale d'Olanda quindi Ciampi dovette fare una battaglia veramente eh, epocale ma ci riuscì quindi arrivò al Quirinale anche sull'onda di quel successo e sull'onda dell'accordo politico di due partiti tre diciamo Berlusconi già c'era ma soprattutto Fini e Beltroni no? che potevano mh, e garantirono una regia che invece per Draghi non c'è stata perché siamo arrivati al Mattarella Bis con uh, scusate la, la, la, la, la formula un po' inelegante ma con le scimmie al volante cioè boh, andavano tutti non si sapeva dove si andava ogni giorno anzi ogni giorno, ogni ora usciva fuori un candidato nuovo, no? eh, la Belloni, via, eh, Belloni, fatta con la Belloni, poi un minuto dopo spuntava Casini, poi Scasini, sì, poi Amato, un caos. In quella circostanza invece la regia ci fu. Però, ecco, completo il ragionamento per dire, a Ciampi ci arrivò e fu uno dei, se guardiamo agli ultimi decenni, uno dei presidenti della Repubblica più popolari e anche più amati dagli italiani, perché pur non avendo mai avuto i voti eh, aveva un tratto di umanità che purtroppo, diciamo, non voglio, fare, non voglio scimmiottare i populismi, ma le tecnocrazie o certe tecnocrazie non hanno purtroppo, mi dispiace. E da questo punto di vista devo dire che probabilmente una certa, come posso dire... Sì, freddezza ma anche un po' di, di, di elitismo da parte di Draghi nella partita del Quirinale lo ha condannato perché lui ha considerato il Parlamento una sinecura, cioè questi tanti, se, se io ho l'accordo con il leader l'intendenza seguirà e l'intendenza ormai non segue più nessuno. Nessuno. Lui, se voleva fare il Presidente della Repubblica, il Parlamento se lo doveva coccolare, anche i peggiori peones, anche eh, quelli che imita Crozza quando fa razzi, anche quelli ti devi portare a casa, anche quelli, perché la politica è questo, tu lo insegni con questo libro, la politica è gramscianamente, rapporti di forza e come diceva il grande Rino Formica, eh, scusate la parola, sangue e merda, è eh, così è. E allora, se è questo, devi, e vuoi fare quel gioco eh, lo devi giocare o in questo modo oppure come nel caso di Ciampi, che non si mischiò mai in queste vicende eh, di politica un po' più bassa, eh, tra, mh, dimostrando un'umanità, un calore umano, una disponibilità a, a, ad avere rapporti con la gente normale in carne ed ossa, essendo una di loro, che alla fine fa sì che anche mh, il consenso che viene dal basso e ti ci porta lassù e se tu invece stai nella tua torre d'avorio e dici io, io Massimo su questo devo, so, difende, tu sei, tu devo difendere, sei, difendere elite, un po' devo, <ride> devo difendere un po' eh, Draghi no ma io no, eh, non lo sto attaccando è lo un fatto so, caratterista devo dare eh, un'altra versione devo dare, poi voi giudicherete perché c'è scritto tutta questa roba eh, Mario Draghi arriva alla fine di dieci anni, in cui come abbiamo visto ci sono eh, sei governi, lui è il settimo, e, e sette governi e una quantità di persone che sono andate al potere per dieci mesi, 13 mesi, il massimo due anni. Nessuno di loro probabilmente era mai, la maggior parte di questi premier, 4 su 7, non, erano, non avevano niente a che fare con la politica. Cioè, voglio dire, lì c'è un, un, un sistema che ha prodotto rancore, al di là diciamo rancore, paura, senso di rivalsa perché io dico sempre che se questa te ho fatto già sto scherzo ma lo devo ripetere quanti c'erano 10 premier sulla sul quanto vale un premier in termini di uomini io ho provato a calcolare quanti uomini muove un premier cioè secondo me 5000 perché se voi pensate il premier e tutti gli uomini e donne di Palazzo Chigi che sono immediato diciamo cosa poi il CDM, il Consiglio dei Ministri tutti i sottosegretari pensate questa roba così e pensate ciascuno di loro che ha quelli che lo aiutano che poi sono quelli sul territorio e che poi sono... allora uno che va a Palazzo Chigi si porta un sacco di roba come dicono a Roma per almeno 5.000 persone tra Roma e il territorio questo sta lì sei mesi rovinati tutti perché questo è quello che è successo, la gente è rimasta lì e dice è scattato nella politica italiana un fattore molto personale che era il rancore e il senso di rivincita, per esempio Conte e Salvini odiavano Draghi, hanno fatto di tutto pur di non mandare draghi lì. Cioè ehm, di tutto, perché c'era un problema di rancore. Eh, quello che dico è che il disfacimento, che cosa ci insegna questa storia, chiudo, che il disfacimento di un sistema istituzionale, che è come una scala che fa salire e scendere le persone in maniera ordinata. Se si inciampa questa scala della salita e della discesa, tu hai persone che si rompono, che si fanno male, che stanno lì, che sono soltanto motivate dalle peggiori cose. Questo significa che tu hai un sistema che produce anche malanimo, violenza. E quello è quello che oggi noi vediamo su, nella politica italiana. Quando dico non c'è più la capacità di fare il gentleman agreement, no? È questo, perché è gente che ha avuto questa enorme capacità di assaporare il potere e l'ha perso. Sono stati dieci anni persi per tante cordate, tante. Pensate soltanto i quattro presidenti che erano in attesa, era Berlusconi, eh, Prodi, Amato e Dalena. Quei quattro presidenti lì che erano anni che aspettavano di fare le elezioni presidenziali, pensate quante robe hanno mosso loro. Eh, quindi eh, infatti alcuni di loro ancora sono dolorosamente colpiti non soltanto Mario Draghi quindi io penso che ci sia l'unica cosa che dico rispetto a Draghi Draghi non poteva avere un buon rapporto con un Parlamento che era pieno di ferite e di rancore era una cosa impossibile non, non gli avrebbero detto mai comunque buongiorno e buonasera e, e tra non adesso, ti ho convinto cioè, cioè, no, no, lui... no, no, ma hai, hai ragione, però... Eh, anche solo lui non, banalmente, si sforzato, ecco, anche ecco, solo banalmente, non si è sforzato, sono d'accordo. Ecco, anche solo banalmente, il modo bro. in cui è finito il suo governo, i suoi due interventi in Camera e Senato prima della crisi, insomma, è vero che era un Parlamento ferito, ma lui ci ha, ci ha gettato il sale, sale su sì, quelle ferite, sì, sì. non ha provato in alcun modo a medicarle, quindi era difficile che dopo averli trattati così... Poi ti votavano pure al Quirinale, no? Certo, sì, certamente.